Per il 44 episodio della rubrica Il Sessologo risponde, provo a rispondere a una mail che mi è arrivata in questi giorni di un ragazzo di 20 anni che chiede consigli per un'esperienza andata male. Cioè, in pratica, a quanto pare è successo che lui ha una relazione di coppia stabile con una ragazza da un po' di tempo e mi sembra di aver capito che generalmente quindi sono già riusciti a muovere i loro primi passi all'interno del mondo della sessualità ma è successo adesso in questo fine settimana che c'è stato un episodio in cui le cose non hanno funzionato come avrebbe voluto cioè è successo quindi non riuscire ad avere un'erezione a vivere la sessualità come avrebbe voluto e questo l'ha mandato un po nel panico cioè mi dice che alla fine lui si è sentito imbarazzato e frustrato nonostante la sua ragazza abbia provato a tranquillizzarlo e il fatto è che sono successi quindi due tentativi in cui hanno provato a far sesso e non sono riusciti e lui ha difficoltà quindi a spiegarsi perché infatti mi scrive c'era molto desiderio non riesco a capire la causa forse alla fine dice potrebbero essere le cose che mi vengono in mente e dice forse ho vent'anni, forse ho poco esperienza una di, queste, una di queste due volte eravamo in macchina quindi magari la situazione era un po' scomoda eh, poi sono andato a mettere il preservativo quando ho iniziato a mettere il preservativo ho iniziato a perdere l'erezione quindi forse potrebbero essere queste cose che hanno prodotto effettivamente il problema ma non capisco bene che cose, su cosa devo lavorare, no? in che direzione andare e secondo me appunto questa è un'ottima domanda a cui provare a rispondere perché è una cosa che succede davvero davvero tanto spesso cioè che le persone abbiano degli episodi in cui la sessualità non funziona come vorrebbero. E quando succede questa cosa, tante persone fanno poi eh, fatica a riuscire a capacitarsi effettivamente di cosa abbia funzionato o non abbia funzionato e vanno in confusione spesso e volentieri, proprio con quell'imbarazzo e frustrazione che descriveva? No? Considerando che c'è questa idea di fondo che la sessualità normalmente debba funzionare che solitamente due persone si trovano fanno sesso il sesso debba essere qualcosa efficace che porta al risultato che stavano cercando che è una convenzione assolutamente comprensibile noi tutti ci aspetteremmo che le cose di cui si parla tendenzialmente funzionino piuttosto che non funzionino e invece in realtà parlando del sesso è abbastanza discutibile cioè, le coppie effettivamente nel tempo tendono a trovare a volte una loro routine con cui riescono più o meno a far funzionare con un certo equilibrio la loro sessualità. Ma tendenzialmente già il fatto che abbia detto routine all'inizio della frase ci crea un problema, perché poi fare sempre la stessa cosa poi crea un ulteriore problema. E questo dovuto al fatto che la sessualità in generale è un meccanismo molto delicato. E per quanto se ne parli come di una cosa che è più normale che funzioni piuttosto che il contrario, invece in realtà il sesso è una cosa che è molto più frequente che non funzioni piuttosto che non il contrario. Il fatto che a volte possono capitare delle, delle occasioni in cui il sesso non funzioni come si vorrebbe non è l'eccezione, può essere per certi versi anche una regola nel momento in cui poi però non è qualcosa che va necessariamente a impedire che altre volte invece il sesso funzioni. La dinamica e il ragionamento entro cui forse ci potrebbe essere utile entrare non è tanto quello che il sesso deve funzionare sempre se non funziona una volta è una tragedia ma è piuttosto che a volte possa non funzionare e, ed è normale perché anzi è naturale che a volte non funzioni mentre in generale quindi quello che si deve fare è cercare di capire come farlo funzionare non come mai quella volta non ha funzionato perché che non abbia funzionato ci sta che sia per vari elementi di quello che accade oppure no e quindi, data questa premessa, che intanto è fondamentale, quindi non facciamoci la testa soltanto perché una volta capita che non sia andata, non dimentichiamoci tutte le altre volte in cui il sesso ha funzionato, che appunto sono fondamentali per capire che quella sessualità vissuta in un certo modo può avere la sua funzionalità. Poi un secondo passaggio, che quindi è centrale su cui anche qui spesso le persone finiscono per fare confusione, è cercare di capire dove stia il problema perché poi si prova effettivamente a cercare di orientarsi all'interno di quella che è la situazione che accade, ma nel cercare di eh, capire quale sia il problema, tante persone a volte vanno, comprensibilmente, a guardare i loro genitali. E quindi vanno a chiedersi cos'è che i miei genitali non funziona e iniziano a cercare delle possibili cause facendo dei ragionamenti più o meno realistici e ragionevoli. A volte capita che questi ragionamenti poi non siano del tutto attendibili infatti è importante che anche quando guardiamo una parte del corpo che pensiamo stia funzionando o meno noi la guardiamo in un modo realistico non con gli occhi della persona imbarazzata e frustrata di quel singolo episodio che non ha funzionato piuttosto è utile tenere in considerazione una cosa che poi nel fare una diagnosi solitamente si guarda sempre no meglio il clinico lo guarda la persona solitamente magari può avere confusione e non farci caso, ma se Dio si spiega un attimo lo capisce anche lui. Cioè, i sintomi, qualunque sintomo sia, può essere un sintomo generalizzato o situazionale. Che vuol dire? Vuol dire che un sintomo generalizzato è un sintomo che c'è sempre, no? Mi sono spaccato un braccio, quel braccio è rotto e rimane rotto finché non guarirà, no? Generalizzato, è sempre che io stia dormendo, che sia sveglio in generale. Il traccio sempre così rimane generalizzato, situazionale invece è un sintomo che cambia da situazione a situazione: in alcuni momenti c'è, in altri momenti non c'è. E, appunto, i sintomi sessuali, se sono generalizzati, cioè, sono stabili allora effettivamente potrebbero essere da imputare a una qualche causa medica che vale la pena approfondire consultando il medico di fiducia, il medico specializzato, chiedendo al proprio medico di base o andando direttamente con, a parlare con un ginecologo o un andrologo o urologo per lavorare su quella che è la propria possibile difficoltà medica. Ma nella maggior parte dei casi i sintomi sessuali sono quasi tutti situazionali. Cioè significa che, eh, per esempio, se una volta ho l'erezione e l'altra volta no, il fatto che io l'erezione a volte ce l'abbia, a volte non ce l'abbia, magari quando sono con un'altra persona a volte non ce l'ho, quando sono da solo ce l'ho, o quando di notte spontaneamente mi arriva a volte ce l'ho, quello significa che è un sintomo situazionale, quindi a livello medico non c'è un problema. Il fatto che la mia erezione a volte duri 10 secondi, a volte duri 30 minuti, è una variabile che fa sì che il sintomo eventualmente sia situazionale, quindi non è un problema generale, è un problema di un'altra natura. Il fatto che eh, la mia vagina sia lubrificata, a volte sì, a volte no, lo rende un sintomo situazionale. E quindi tutti i sintomi situazionali, parlando della sessualità, tendenzialmente sono ascrivibili a dei sintomi psicologici, cioè a dei sintomi legati a qualcosa che accade nella nostra mente, nella nostra testa. Il cervello alla fine è il primo organo della sessualità, senza, non ci sono genitali che funzionino senza essere attaccati a un cervello e il cervello lavora a modo suo. Infatti anche qui poi eh, quando c'è un sintomo eh, second, eh, situazionale è importante quindi contattare uno psicologo specializzato in psicoterapia e specializzato in sessuologia. E quando succede questo quindi è importante quindi prima di tutto contattare lo specialista più appropriato per quello che è il problema che si ha. E poi cercare di capire un attimo che cosa significa che uno vada a parlare con uno psicologo perché è capitato un episodio o capitano degli episodi in cui la sessualità non funziona come si vorrebbe. Cioè, quando si ha un problema psicologico, anche questo è una cosa che le persone a volte hanno difficoltà a ragionare in maniera comprensibile e chiara. Cioè a volte le persone vanno in confusione nell'idea che il problema psicologico significhi andare a riprendere eh, ragionamenti eh, complessi della propria infanzia eh, parlando di chissà che. Non è quello, no? lo psicologo non è quello. <ride> cioè dire che uno ha un problema psicologico significa, detto, detto in soldoni, detto, detto in modo sintetico, che c'è un qualcosa nel modo di pensare che ha quella persona, che produce un'attivazione emotiva che può essere dolorosa disturbante o può avere degli effetti delle conseguenze disturbanti in questo caso quindi magari la frustrazione l'imbarazzo che descrive questa persona può essere un qualcosa di disturbante di per sé o può produrre un effetto secondario di ragionamenti disturbanti che poi provocano un altro sintomo che creano tutta un'autonomia di un altro disturbo sessuale nella sessualità oppure ci può essere un primo passaggio in cui quello che lui ha pensato all'interno della sessualità ha fatto sì che si producesse il sintomo di cui si sta lamentando. Cioè la provo a dire in maniera più semplice perché forse è data in maniera troppo complessa. Cioè dire che uno ha un problema psicologico significa che c'è qualcosa del modo in cui pensa che produce un'emozione che lo disturba e che produce degli effetti anche sul suo corpo e sul suo comportamento che non vanno nella direzione che lui vorrebbe e quindi significa che il problema non è tanto il fatto che ho poca esperienza, ma il fatto che pensare di avere poca esperienza, esserne consapevole mi porta a un'attivazione emotiva che può provocare un problema nella sessualità. Cioè non è che non so far sesso, è che se sentirmi spaventato, imbarazzato all'idea di non saperlo fare può creare un problema. Non è il fatto che siamo in macchina che mi crea un problema, è il fatto che pensare che la macchina sia scomoda e che quindi devo preoccuparmi di come siamo messi, di dove stiamo, del fatto di metterci in una posizione giusta, di non fare danni, di non sporcare, di non farci vedere, eccetera, eccetera, attiva, produce un'attivazione emotiva che può creare un problema, ma non è la macchina, è il modo in cui io penso mentre sono in macchina. Quando vado a indossare il preservativo non è il preservativo che costituzionalmente rappresenta un problema, però se io penso al preservativo come l'occasione in cui sto facendo qualcosa a cui non sono abituato, che rappresenta un pericolo, che quindi potrei indossare male, che quindi l'altra persona se ci metto troppo potrebbe farsi delle domande, quindi mi affretto a indossarlo più affretto possibile per cercare di non far aspettare l'altra persona, nel frattempo ho paura di perdere anche l'elezione e quindi faccio ancora più in fretta, nel frattempo mi faccio male e quindi l'altra persona mi sta aspettando, magari si sta annoiando, mi chiede cosa possa fare e faccio tutti questi pensieri. è questo il problema psicologico, il modo in cui penso all'interno di una situazione. E quel modo di pensare produce un'attivazione emotiva che ha un effetto sul corpo e sulla funzionalità genitale quando si parla di sesso. Cioè il sesso è un meccanismo molto delicato che può essere danneggiato da alcuni aspetti emotivi eccessivamente eh, intensi e inefficaci. E quindi alcune volte le persone quindi trovano tutte le possibili spiegazioni per cui credono che qualcosa di esterno stia producendo il loro problema interno, ma tendenzialmente il corpo tranne casi abbastanza rari tendenzialmente il corpo funziona ogni volta che c'è un problema che ci sembra generalizzato che sia sempre stabile è assolutamente opportuno andare a fare una verifica con il proprio medico per cercare di capire se c'è un problema di questa natura ma nella maggior parte dei casi quando vediamo che c'è un'alternanza che il corpo a volte funziona altre volte no questo via vai effettivamente di risultati è proprio la dimostrazione invece del fatto che il corpo sta bene e la testa che deve imparare a trovare il modo di stare in quella situazione senza produrre dei problemi psicologici cioè delle attivazioni emotive che portano a un effetto sconveniente rispetto al proprio modo di vivere quella situazione o a quello che il proprio corpo può fare in quella situazione quindi da questo punto di vista eh, quello che io suggerisco a questa persona è di provare prima di tutto a non fasciarsi la testa provare a considerare che queste cose possono succedere succedono a tutti non tutti devono sbandare le 420 quindi ci sta che le altre persone che ci parlano dei loro rapporti sessuali ci dicono quanto il loro sesso sia magnifico o si vantano delle situazioni in cui sono andati bene e non ci parlano delle situazioni in cui sono andati male quindi cerchiamo di tenere in considerazione che il sesso spesso può andare male il sesso è un meccanismo molto delicato ed è importante invece cercare di capire per quanto possibile quanto si possa cercare invece di viverlo in maniera più collaborativa, piacevole, cercando di ascoltarsi all'interno della sessualità di far funzionare l'emotività e il nostro coinvolgimento così che anche il corpo riesca a fare quello che sa fare benissimo. Questa mia risposta spero che sia chiara, è una risposta che eh, in modi diversi ho dato anche in tante altre occasioni, forse sono stato un po' troppo prolisso in quella parte in cui parlavo del, eh, in cosa consiste un problema psicologico, ma spero di averlo spiegato in modo sufficientemente chiaro, se ancora non fosse, non fosse abbastanza chiaro scrivetemi nei commenti e provo a ridirlo in tre parole o andate a leggere sul sito drvalero.com, lì proverò a scriverlo in un modo sufficientemente trasparente. Questo comunque è tutto, io sono Valerio Celletti e ci vediamo al prossimo video.